è un focus, questa parte 3, è un focus sulle riproduzioni dei beni culturali e sul cosiddetto problema della mancanza di libertà di panorama. Tema davvero molto molto eh, delicato e molto discusso proprio in questo periodo perché eh, viene toccato dalla, dalla, dalla riforma, che così possiamo dire, voluta dal, dal legislatore europeo perché ci sarà nell'articolo 14 della direttiva 790 del 2019, la richiesta agli stati membri di eh, come dire, omogenizzare la, la, il trattamento di questo tipo di riproduzioni e quindi probabilmente il legislatore italiano adesso nel famoso decreto attuativo che si sta aspettando in questo periodo, in queste settimane, dovrà andare a mh, aggiungere e modificare alcune norme. Um, io parlo di pseudo copyright sui beni culturali, vi spiego in che senso, perché vedete che abbiamo cambiato testo normativo. Prima vi ho sempre fatto vedere la legge 633 del 1941 come nostra principale fonte. Adesso ci siamo spostati sul codice dei beni culturali, che è una norma, è un testo di legge completamente staccato, separato rispetto all'ambito della cosiddetta proprietà intellettuale. Ok, quindi perché in un corso sul diritto d'autore il docente vi tira fuori una, due norme, due articoli del? codice dei beni culturali, perché il legislatore ha fatto questa scelta più o meno intelligente, più o meno discutibile, adesso lo valuteremo insieme, di infilare appunto una sorta, di, di creare una sorta di, di copyright, di pseudo copyright sui beni culturali, perché dico pseudo e sottolineo pseudo, perché non è un copyright, infatti siamo in un altro tipo di, di, le, di testo di legge che attiene più che altro al diritto amministrativo, la tutela dei beni culturali, però è pseudo copyright nel senso che ottiene lo stesso effetto del copyright, cioè di fatto crea un diritto di riproduzione che anche se non è qualificato come copyright, come diritto connesso come volete, come diritto di proprietà intellettuale, ma ottiene lo stesso effetto, si comporta nello stesso modo. E cosa succede? Che il ministero, vedete, le regioni o gli altri enti pubblici territoriali che hanno in custodia i beni, i Beni culturali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale precario dei beni culturali che abbiano in consegna, in, consegna o in custodia, fatte salve le disposizioni di cui è il comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore, quindi, eh, eh, questo è l'articolo 107. E, e, e, cioè vuol dire che se c'è diritto d'autore, se c'è anche diritto d'autore, quello viaggia su un suo binario separato, ovvero che un bene, un bene culturale, cioè un so, affresco, un quadro. Che, viene, che è classificato dal diritto, diritto amministrativo italiano, dal diritto dei, dei, dei beni culturali come bene culturale, secondo la definizione fornita dal codice, può essere anche tutelato dal diritto d'autore, perché è, creato, cioè è stato creato da un autore che non è morto da, da più di 70 anni, okay? e quindi anche lì si, apre una ulteriore, diciamo si sovrappone un ulteriore livello di diritti il diritto della tutela dei beni culturali e sopra anche il diritto d'autore che viaggia su un binario separato. Però rimanendo su questo pseudo-copre, diciamo che tutela i beni culturali, si parla di canoni di concessione, cioè l'ente che ha in custodia il bene, quindi non so, il museo, l'archivio, la, la, il, il, il, il comune, il, il singolo non so, il convento che ha un affresco, cioè, quindi anche enti vedete, pubblici territoriali. Che hanno in consegna il bene possono applicare dei canoni per la riproduzione. Qua, I canoni di concessione e di i corrispettivi connessi alla riproduzione di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna il bene. E qua, quindi, capite che eh, si lascia molta discrezionalità a questi singoli enti territoriali di stabilire se, se ci vuole un prezzo da pagare, se, se, se la riproduzione di un, di un bene culturale ha un prezzo e quale sia questo prezzo. Um, Dice la norma che nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste o eseguite da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici e privati per finalità di valorizzazione purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente. Quindi sembra che insomma, la situazione non sia così drammatica. Viene già scritto chiaramente che i privati per uso personale o per motivi di studio... Non devono, non devono pagare questi can canoni di concessione e i soggetti pubblici o privati se lo fanno per finalità di valorizzazione purché attuate senza scopo di lucro. Okay? Quindi l'attività di, di, di valorizzazione del bene culturale però deve essere fatta senza scopo di lucro. Ad esempio eh, organizzare un, che ne so, un, eh, un convegno presso un'università, e utilizzare l'immagine per una locandina è una cosa, altro conto è organizzare un corso a pagamento eh, da, organizzato che ne so, da, da, da una scuola, da, da, da una società che fa formazione professionale, eh, magari che vende corsi anche ad alto prezzo e, e utilizza lo stesso tipo di immagine, però la sua locandina. Quindi diverso è il contesto, cioè in un caso c'è lucro, e in un altro caso no. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente, cioè quindi se l'amministrazione per, per dare questa riproduzione si deve affrontare delle spese vive, allora il richiedente deve assumersi, deve, deve rimborsare queste spese. Questo, ecco, questo comma che è inserito nell'articolo in 108 però dà delle, diciamo, dei casi di libero utilizzo, ovvero Dice che sono in ogni caso libere le seguenti attività svolte senza scopo di lucro per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa o promozione della conoscenza del patrimonio culturale. Cioè Quindi queste due situazioni che vediamo nel punto 1 e 2 sono considerate comunque libere perché si intende... A, cioè, nel senso che vengono svolte, vedete, senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa o promozione della conoscenza del patrimonio culturale. E queste attività sono, uno, la riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità ai sensi del capo 3 del presente titolo, vi lascio andare a scoprire di cosa parla, anche perché parla di beni archivistici, quindi probabilmente voi bibliotecari conoscete meglio di me la materia, eh, se appunto questa riproduzione è attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto d'autore e con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né all'interno degli istituti di cultura l'uso di stativi o treppiedi. Quindi questa riproduzione, questa foto deve essere fatta senza violazione del diritto d'autore, e questo come dire, l'abbiamo già spiegato prima e va di per sé, eh, con modalità che non comportino contatto fisico col bene, quindi se è una scultura un conto è farle una foto, un conto è fare un calco okay? un conto è prendere un codex e dover sfogliare le pagine per potergli fare le foto quindi lì se c'è un contatto fisico col bene siamo fuori da questa forma di libera utilizzazione nell'esposizione lo stesso a sorgenti luminose, il discorso che il flash e i, fa i fari che vengono utilizzati per fare riprese e foto possono danneggiare il bene e se siamo all'interno di istituti di cultura anche l'uso di stativi o treppiedi, quindi un conto è la fotografia fatta col cellulare, con la macchinetta personale diciamo amatoriale, l altro conto è portarsi dietro i treppiedi, lo stativo, per eh, fissare la macchina fotografica e fare una foto già un po' più professionale, quindi quello già viene escluso. E poi, punto due, altra attività che viene resa libera se è fatta per finalità di studio, ricerca e bla bla bla, è la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali legittimamente acquisite in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro. Ecco io questo, questa frase finale è, è davvero, io sono sempre rimasto molto molto dubbioso nella sua interpretazione perché non si capisce bene che cosa voglia dire questo in modo da. Cioè in modo da sembra quasi che, eh, cioè non si capisce se attribuisce una responsabilità a colui che diffonde. O se è semplicemente descrittivo, no? cioè io devo fare in modo che, o il modo in cui, si, in cui viene diffuso deve essere deve, non poter essere, deve portare a non poter, a non poter essere ulteriormente riprodotta a scopo di lucro l'immagine. E non si capisce a chi, a chi debba, su chi debba ricadere questo, questa verifica, questa, questa attività di, di, di, di messa a disposizione senza scopo di lucro. Vabbè, è una norma scritta secondo me in modo un po', un po' barocco, non chiarissima, anche questo legittimamente acquisito ovviamente ci sta sottolineando che eh, ehm, le immagini fatte in un museo, in un, in un, eh, un istituto di cultura e via dicendo, devono essere state acquisite legittimamente. Ad esempio se il, il museo ha un suo regolamento interno che vieta le fotografie, e io le faccio perché sono di in quel momento sono di nascosto in una sala in cui non c'è controllo e quindi le ho fatte in realtà non, non sono state legittimamente acquisite perché le ho fatte in violazione io l'ho fatto provocatoriamente una volta con la, eh, e lo dichiaro pubblicamente vediamo se qualcuno mi fa una sanzione <ride> e con la, la mummia di Ezzi, la mummia del, dell'uomo dell del ghiaccio che si trova a Bolzano c'era un cartello immenso con scritto divieto di fotografia. Io, per provocazione, ho detto vabbè, ragazzi, no. la mummia te la fanno vedere dietro una finestrella che è grossa, davvero così come il gesto che vi sto facendo, eh? cioè ci passa davvero giusto la testa di una o due persone. Dietro questo freezer che la, la, la mantiene quindi assolutamente corretto, con una luce soffusa. Eh? E che io non, riesca, non possa neanche fare una foto attraverso questo vetro senza flash con un cellulare banale mi sembrava davvero un po' eccessivo. A un, un corpo mummificato di 10.000 anni fa, non so, boh, 10.000 forse sono troppe, eh, forse sono 5.000, però ecco. Eh, e quindi provocatoriamente avevo fatto una foto, l'avevo pubblicata sulla mia pagina Facebook dicendo: Insomma, sono, sono un, un, un becero violatore di norme. Di, di, eh, quindi quella foto non era stata legittimamente acquisita. Infatti, mi avevano commentato pure dal, dal museo di Bolzano dicendo che potevo evitare questa, questa attività. Vabbè, chiuso il discorso. Ehm, volevo appunto, ecco. No, scusate, una, una slide che è duplicata. Ehm, e quindi occhio, nel senso che quando abbiamo a che fare con beni culturali, dobbiamo non solo tenere presente il diritto d'autore in senso proprio, ma dobbiamo chiederci se c'è un tipo di eh, limite come quello descritto nell'articolo 107-108 e cioè ehm, un conto è il diritto d'autore che ci può essere ancora perché il bene culturale può avere anche un diritto d'autore perché non sono passati più di 70 anni dalla morte ma altro conto è dover chiedere il permesso all'ente che ha in custodia il bene che non è il vero proprietario eh, nel senso che il proprietario è la Repubblica italiana perché se il bene è tutelato da, da, da, da appartiene al, al, al, al pubblico, allo Stato, o a una regione, o a un museo pubblico, è eh, proprietà in realtà del, del, dello Stato, della Repubblica. Ma la legge, il Codice del Bene Culturale, attribuisce all'ente che, che ce l'ha in consegna in quel momento, che potrebbe cambiare anche nel corso degli anni perché un'opera può essere spostata da un museo all'altro, questo diritto di concedere o meno le riproduzioni dietro pagamento. Lo scopo di questo meccanismo è quello di tutelare il nostro ricchissimo e probabilmente irraggiungibile patrimonio artistico-culturale, storico-artistico-culturale, eh, da diciamo, attività di saccheggio da parte de del, no, esterna, da parte magari di grandi non so, multinazionali dell'editoria, multinazionali della, della comunicazione, che potrebbero disinteressarsi del, del diritto d'autore, perché il diritto d'autore non c'è più ovviamente sul Colosseo, sul Davide Michelangelo e su opere architettoniche note da noi, e utilizzare queste immagini per farsi diciamo, i fatti suoi e farne attività di business. Ecco, in questo modo invece le attività che sono palesemente commerciali e che vanno a sfruttare i nostri beni culturali devono passare dalla richiesta di questo, dal versamento di questi canoni che come ripeto, l'ho già detto prima, sono discrezionali eh, da parte della, della, della, della singola pubblica amministrazione, quindi non è che ci sia un sito, un database centrale in cui io vado a vedere quanto costa riprodurre il, il, quel quadro, quella, quella statua o quell'area archeologica, no, devo ogni volta andare sul sito oppure chiamare, contattare, scrivere, alla dirigenza, all'ufficio che si occupa della gestione dei diritti di, di, di, bene, di, di riproduzione dei beni culturali, quello che io ho chiamato pseudo copyright, e sapere se c'è o non c'è un canone e quanto è questo canone. Ecco perché è una situazione abbastanza bizzarra, perché si crea un'incertezza incertezza mostruosa. Cioè io stesso come avvocato mi sono trovato a dover fare consulenza su questo tema e a non sapere cosa rispondere al cliente, perché ogni volta devo dire, guardi, prima dobbiamo contattare l'ente, vedere cosa ci risponde e se ci risponde capire se lo sta facendo in modo corretto, nel rispetto della legge o se sta, si sta prendendo dei diritti in più. Solo che si, si, si ottiene l'effetto no, del, del mettere la pulce in orecchio, cioè se io scrivo a un museo per chiedere se quali saranno i canoni, giustamente loro cominciano a chiederci ma allora voi cosa volete farne? No? E quindi mi sto... <ride> Mi sto in qualche modo facendo del male, no? sto svegliando il cane che dorme, come si dice in un noto modo di dire, e si crea una situazione davvero bizzarra per cui opere che, il, il, e con questo concludo il mio ragionamento, opere che il diritto d'autore che un copyright non l'hanno mai visto, perché ai tempi di Michelangelo il copyright non c'era, um, sono riusciti ad averlo sto copyright nel senso siamo riusciti a mettere il copyright anche su cose che davvero non l'hanno mai, mai visto non l'hanno mai avuto e secondo me è molto molto bizzarra come, come situazione come vi dicevo e ve lo farò vedere in una slide successiva può essere che, questa, eh, che questo, questo assetto normativo visto, previsto dal nostro legislatore dal 2004 in poi venga modificato in virtù della nuova direttiva copyright che, che che vi farò vedere appunto, di cui faccio vedere un'estato nell'ultima slide. Ma adesso volevo andare anche sull'altro tema molto delicato della cosiddetta libertà di panorama, perché la libertà di panorama invece non attiene solo all'aspetto dei beni culturali. Ritorniamo nel campo più strettamente del diritto d'autore, perché? Perché succede che alcune opere dell'ingegno, soprattutto quelle di architettura, sono eh, per loro natura destinate a essere sulla pubblica via, sulla pubblica piazza e quindi a essere fotografate, anche a volte inconsciamente, nel senso anche involontariamente. Io faccio una foto a, a, a mia moglie, a mio figlio, em, in una piazza, per ricordare che in quel giorno siamo stati a fare un giro in quella città, e ovviamente dietro ci sono le, le, le facciate dei, dei, degli edifici, che sono magari di architetti che sono ancora in vita, o che sono morti da poco, di cui quindi i diritti d'autore sono ancora pienamente in vigore. Okay, quindi se sulla pubblica piazza ci sono opere che sono architettoniche ma anche scultore o anche pittoriche, che sono ancora tutelate dal diritto d'autore, si pone il problema della cosiddetta libertà o mancanza di libertà di panorama, cioè il fatto che eh, i, i coloro, gli utilizzatori, i cittadini che fanno foto si dovrebbero in teoria interrogare se nel, nel, nel, nel panorama nel che stanno fotografando ci sono, sono incluse anche opere ancora tutelate. Io qua ho parlato più, più specificamente di opere di architettura, però ripeto, vale anche per sculture o, o, o murales, no? opere che sono cre opere creative che sono comunque esposte sulla pubblica via. Eh, questa slide ci fa vedere, è presa da Wikipedia, l'ho verificata due giorni fa, è ancora, è ancora valida, quali sono le nazioni, gli ordinamenti giuridici che hanno o non hanno una norma che garantisce la cosiddetta libertà di panorama. Quindi ad esempio in Germania, in UK, in, in Austria esiste una norma che prevede una sorta di libera utilizzazione, di, di, di, di, di esenzione diciamo, dal diritto d'autore, eccezione dal diritto d'autore specifica per le fotografie di panorama. Nei paesi in verde più chiaro esiste una libertà di panorama solo per, relativa agli edifici, nei paesi gialli esiste la libertà di panorama solo per un uso non commerciale e invece nei paesi rossi non esiste libertà di panorama. Allora, cioè non esiste una norma che prevede la libertà di panorama, questo più propriamente andrebbe scritto. Cioè la libertà di panorama è intesa come eh, appunto principio che è indicato chiaramente nel, nell'ordinamento giuridico e noi facciamo parte esattamente di quello, di quel, di quel gruppo, noi la Francia, la Grecia... E voi direte, ma sarà un caso? Boh, <ride> nel senso che effettivamente Francia, Italia Grecia hanno un patrimonio artistico, culturale e soprattutto ehm, archeologico molto molto sviluppato rispetto ad altri paesi e quindi può essere che abbiano interesse a non eh, dare questa libertà. Eh, è un tema molto molto discusso, cioè, cioè, da, da, da tantissimi anni si, se ne parla senza uscirne molto, si sperava che questa direttiva europea, quando si è iniziato a discutere, quindi nel 2015, 2016, in quegli anni, eh, fosse l'occasione emblematica e unica per finalmente stabilire che in tutta l'Unione Europea ci fosse un principio di libertà di panorama in tutti gli ordinamenti giuridici dell'Unione Europea, invece, mi ricordo c'era Giulia Reda che era una una parlamentare europea tedesca che si era data da fare su questo dibattito non è riuscita a, a spuntarla e quindi non c'è in questa direttiva, non c'è una norma chiaramente in dire nella direzione della libertà di panorama. Ehm, c'è un'altra norma che vi faccio vedere alla fine, però adesso volevo farvi vedere qual è il problema della libertà di panorama con alcuni casi. Uno è questo, è il ponte di eh, Santiago Calatrava che si trova Sopra l'autostrada la del Sole, la 1 all'altezza di Reggio Emilia, e, um, non so se lo conoscete. È un ponte molto bello, è un, è un sovrappasso, lo, ci, ci passate sotto sostanzialmente. E, e, e ha questa forma ad arco molto elegante, molto moderno. Viene utilizzato per spesso le pubblicità di automobili. E infatti, se vedete questa immagine, stanno esattamente facendo quello. Questo è un set di eh, fotografia di un'automobile e, e questa è la pagina del sito del comune di Reggio Emilia in cui potete chiedere eh, la licenza per riprodurre, per fare foto al, al ponte del, del, di Calatrava. E, qua adesso è uno screenshot quindi non posso cliccare, eh, non posso far vedere, però ecco, in questo file ci sono le condizioni generali e qua ci sono dei moduli. Per richiedere l'utilizzo, da compilare per richiedere l'utilizzo e poi ci sono dei casi studio, dei casi d'uso particolari in cui insomma, capite se e quando rientrate nel caso. Ehm, dice qua in basso, l'amministrazione comunale, comunale sulla base delle garanzie derivanti dalla legge sul diritto d'autore ha voluto attuare tutte le azioni possibili per tutelare le opere e la loro immagine da utilizzi incongrui, dequalificati ed abusi. Ok. Eh, sostanzialmente cosa è successo? Che Calatrava ha ceduto i suoi diritti di utilizzazione al comune di Reggio Emilia che ha, diciamo, gli ha commissionato l'opera e quindi adesso è l'amministrazione comunale di Reggio Emilia che si fa eh, titolare del diritto e quindi, eh, e quindi anche licenziante, cioè colui che dà licenze. Ok. Dice che le indicazioni riportate in queste pagine potranno subire variazioni da parte dell'amministrazione comunale allo scopo di adeguarle progressivamente allo stato di avanzamento dei progetti e le casistiche che dovessero presentarsi. Ehm, le opere dell'architetto Santiago Calatrava per la città di, di Reggio Emilia sono segni di riconoscimento della città, oggetto di visita da parte di curiosi e di turisti. Okay. Ecco perché l'amministrazione comunale quindi ha voluto attuare le, le azioni possibili per tutelare quello che vi ho già letto prima l'immagine di, di questo ponte da, da utilizzi incongrui dei qualificanti ed abusi. E quindi questo è un caso, io passo sotto l'autostrada del sole, faccio la foto al ponte di Calatrava e mi devo interrogare se rientro in questi casi d'uso, se poi andate a leggere i casi d'uso in effetti quasi mai vanno a limitare la libertà del singolo cittadino turista che passa di lì e fa una fotina No, da mettere su Instagram, vanno a però inibire gli utilizzi tipo quelli fotografici commerciali no? cioè la fotografia utilizzata per, per, per una pubblicità, utilizzata per una copertina di, di, di, di un libro e via dicendo altro esempio, è eh, la tour Eiffel, la tour Eiffel è tutelata dal diritto d'autore domanda, non rispondetemi, ma eh, domanda retorica. La Torre Eiffel non è più tutelata da un diritto d'autore perché i suoi eh, architetti, perché vabbè, i disegnatori del, della, si, si pensa che sia Eiffel ma in realtà c'è un team di architetti che, che ha disegnato poi eh, architetti e ingegneri che hanno disegnato la torre. Indubbiamente non è più tutelata dal diritto d'autore perché sono morti più o meno tutti da più di 70 anni ma vi assicuro che se voi fate una foto come questa dovreste in teoria chiedere un'autorizzazione basata su, appunto su un copyright, su un diritto d'autore. E voi direte perché? Eh, perché l'apparato la, eh, di illuminazione della Torre Eiffel è considerata installazione artistica. Quindi eh, colui che ha realizzato questa illuminazione non è un semplice tecnico illuminatore, ma è un... Eh, artista dell'illuminazione, quindi è un creativo e quindi di fatto otteniamo che la tour Eiffel fotografata di giorno non ha diritti, la tour Eiffel fotografata di notte o comunque all'imbrunire quando comincia ad essere illuminata ha un diritto, una sorta di diritto d'autore, il che è vabbè, una situazione abbastanza bizzarra. Altro esempio, questo ricadiamo invece ancora, torniamo al famoso diritto di beni culturali che abbiamo visto prima, perché questo è uno dei due casi diciamo, che si citano perché c'è stata una sentenza, è il eh, Teatro Massimo di Palermo che è un'opera di, di un architetto del, del 1800, caduto in pubblico dominio, lui è morto a più di 70 anni, quindi non è più... Eh, non è più eh, tutelata dal punto di vista del diritto d'autore, ma il Teatro Massimo, in quanto opera architettonica, è bene culturale, il cui titolare diciamo, di questa, del diritto di tutela come bene culturale, il cui eh, diciamo, ente che, ne ha, che, ne ha in che ce l'ha in consegna è il Comune di Palermo, ed è oggetto di una, eh, di una delle cause che vi dicevo, una è quella sul Davide Michelangelo, alla Galleria dell'Accademia dell di, di Firenze, e uno è eh, la sentenza su, sul su, Teatro Massimo. Cos'è successo? Che un'agenzia turistica, eh, un'agenzia di, di, di viaggi che organizzava escursioni in Sicilia, in Sicilia nella zona di Palermo, utilizzava sulle sue brochure, sui suoi materiali promozionali, l'immagine del Teatro Massimo come mm, immagine di rappresent insomma, rappresentativa no? di un tour culturale all'interno di Palermo e, um, e aveva mandato il suo fotografo, cioè nel senso il diritto d'autore l'aveva risolto, nel senso che aveva mandato un suo fotografo a fare le foto al, al Teatro Massimo. Quindi l'aspetto del diritto d'autore era risolto, cioè si era fatta dare i diritti dal fotografo. Peccato che non si era fatta dare l'autorizzazione dal Comune di Palermo per, no, ai sensi dell'articolo 107 e 108, Codice dei beni culturali. E il Comune di Palermo ha fatto causa eh, e il giudice ha riconosciuto la, il versamento di questi canoni di utilizzo sulla eh, riproduzione, l'immagine del, del, del teatro massimo. E questa è una sentenza, se, se ricordo bene, 2017, giù di lì, quindi insomma una cosa abbastanza recente che vi invito ad andare a cercare, troverete anche un mio commento, un mio articolo. Eh, ecco, arriviamo alla conclusione del nostro, di questa nostra parte, cioè quello che vi dicevo prima, cioè il fatto che la nuova direttiva, cosiddetta direttiva EU Copyright del, del 2019, potrebbe scombinare un po' le carte che abbiamo visto finora, cioè queste slide potrebbero fra qualche settimana essere, eh, Aver bisogno di un aggiornamento, perché in questa direttiva c'è un articolo 14 in intitolato opera delle arti visive di pubblico dominio, di dominio pubblico, e ci dice che gli stati membri, cioè questa è una direttiva quindi parla degli stati membri, cioè cosa devono fare gli stati membri, no? e quindi dovremmo aspettare poi il decreto attuativo definitivo per sapere bene come il nostro legislatore ha declinato questo principio. Però il principio è questo, gli stati membri provvedono a che alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arti visive,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 Nell'articolo 87 era quello in cui si diceva che eh, sono considerate tutelate da un diritto connesso le riproduzioni di opere dell'arte figurativa. Quindi questo dovrebbe essere modificato. Perché? Perché secondo la direttiva europea in realtà la fotografia di un'opera eh, un dell'arte figurativa che è mera fotografia, mera riproduzione, quindi non c'è attività creativa aggiunta dal fotografo, eh, non deve essere tutelata neanche da un diritto connesso, quindi non dovrebbe rientrare neanche nel, nel novero no, dei tipi di opere fotografiche, di, di fotografie dell'articolo 87, quindi non è né opera fotografica né semplice fotografia, ma dovrebbe rientrare nelle semplici riproduzioni un po' come dice la, la, il secondo paragrafo dell'articolo 87, quindi qua ci dovrebbe essere sicuramente una modifica, ma poi bisogna capire se, a seconda di come il nostro legislatore vorrà interpretarla e applicarla, se questa norma, e torno all'articolo 14, va a influire anche sul codice dei beni culturali, perché non è detto, nel senso che qua parla di diritto d'autore e di diritto connesso. Il nostro codice dei beni culturali in realtà non aggiunge un diritto d'autore o un diritto connesso, ma aggiunge quello che io ho chiamato un pseudo copyright, quindi una roba che è di, non è nell'ambito del diritto d'autore, ma è un diritto appunto di tutela del bene culturale. A rigor di logica tutti si aspettano che arrivi, un, che anche qua venga... Che anche l'articolo 107-108 e vengono modificati, vi assicuro che il dibattito è molto acceso vi, eh, se siete interessati ad approfondire vi rimando a, ehm, a un evento che è online, interamente online, molto bello che c'è stato un paio di settimane fa organizzato da Wikimedia Italia ehm, proprio su, su come la, la, la nuova direttiva copyright potrebbe impattare su questo, sulle riproduzioni di beni culturali perché insomma, come vi dicevo, l'Italia è uno di quei paesi che ha questa sensibilità particolare diciamo, su, su questo argomento. Um...